Thank you. Sono Michela Maione, insegno chimica dell'ambiente. Nella mia attività di ricerca mi occupo di cambiamenti di composizione chimica dell'atmosfera, in particolare del bilancio dei gas eh, climalteranti. Eh, oggi vi parlerò dell'obiettivo numero 13 dell'agenda ONU, che è quello che riguarda la lotta al cambiamento climatico e la gestione degli impatti. Eh, che cos'è il cambiamento climatico? il uh, 97% della comunità scientifica ormai concorde nell'affermare che il cambiamento climatico è causato dall'uomo. L'uomo per soddisfare il proprio crescente fabbisogno energetico, da 200 anni a questa parte ha preso ad utilizzare in maniera crescente combustibili fossili, sfruttando così le risorse non rinnovabili del pianeta ed emettendo eh, in atmosfera delle scorie. Queste scorie possono essere gli inquinanti eh, che vanno a danneggiare la qualità dell'aria che respiriamo, ma possono essere... Eh, soprattutto gas, serra, eh, che andando ad alterare il bilancio radioattivo del pianeta eh, ne hai, provocano il surriscaldamento. Eh, nel descrivere quello che per me è la sostenibilità nel cambiamento climatico vi parlerò di scenari. Gli scenari sono delle previsioni eh, costruite mh, sulla base di modelli matematici che gli scienziati del pannello intergovernamentale sul cambiamento climatico, l'IPCC, hanno elaborato eh, prevedendo quelli che potrebbero essere gli impatti sul pianeta eh, che si possono verificare per mh, valori crescenti di aumento della temperatura. Eh, diversi gradi di aumento della temperatura sono a loro volta legati a degli scenari emissivi, cioè a quanti gas serra noi siamo in effetti, emetteremo nel futuro. Quali sono questi impatti? Allora noi sappiamo che per un aumento di 1 o 2 gradi della temperatura media del pianeta, avremo sicuramente degli impatti su quello che è l'approvvigionamento idrico e sulla biodiversità. Ma ci potrebbero essere anche, ad esempio, degli effetti positivi. Alcune regioni del nord Europa potrebbero vedere la loro eh, resa dei raccolti migliorata. Ma se l'aumento fosse superiore ai 2 gradi, gli impatti comincerebbero a diventare decisamente più importanti, ad esempio lo scioglimento dei ghiacci artici durante l'estate, la centinaia di milioni di persone che diventerebbero dei profughi del clima, perché sarebbero costretti ad abbandonare le terre nelle quali abitano, divenute ormai inospitali a causa del cambiamento climatico. I ghiacciai dell'Himalaya, per un aumento ad esempio di 4 gradi, scomparirebbero con tutto ciò che questo comporta per l'approvvigionamento idrico delle popolazioni che insistono su quella regione del mondo e addirittura per un aumento di 5 gradi, cioè quello che si verificherebbe eh, se noi continuassimo ad emettere gas serra come stiamo facendo ora, avremmo molte metropoli importanti completamente sommerse, molte aree del mondo eh, che sono, eh, diventerebbero assolutamente inadatte per l'agricoltura. Quindi è evidente da questi scenari che mm, un aumento di temperatura fino a 2 gradi eh, sarebbe sostenibile purtroppo sappiamo che è inevitabile eh, è sostenibile e gestibile mentre aumenti di temperatura per la fine del secolo superiori ai due gradi sarebbero del tutto ingestibili ma come siamo arrivati a questo? Circa 10.000 anni fa la Terra è entrata in questa epoca geologica molto confortevole, l'Olocene, durante la quale eh, i parametri atmosferici e biogeochimici sono rimasti praticamente costanti. Ci sono state delle piccole fluttuazioni, ma diciamo in linea di massima sono rimasti costanti e questo ha permesso lo sviluppo dell'agricoltura e lo sviluppo di civiltà complesse. Normalmente le epoche geologiche durano centinaia di migliaia di anni, eh, invece sembra che l'Olocene sia già finito e che da circa 200 anni noi siamo entrati in una nuova epoca, l'Antropocene. L'antropocene è quella che viene definita come l'epoca nella quale l'uomo è il principale agente del cambiamento ed è eh, anche responsabile della perdita della capacità del pianeta di essere resiliente, cioè di poter in un qualche modo adattarsi ai cambiamenti. Alcune prove del fatto che noi siamo già entrati nell'Antropocene sono evidenti, ad esempio, nelle carote di sedimenti prelevati nei, nei laghi eh, della Groenlandia, dove si vede una netta transizione stratigrafica tra i sedimenti proglaciali e i sedimenti ricchi di materia organica che si sono venuti a formare dopo il ritiro dei ghiacciai che si sono sciolti in seguito al cambiamento climatico, nei quali sono presenti tracce di plastica, di pesticidi, metalli pesanti, ceneri, composti dell'azoto reattivo, cioè tutti quelli che sono gli indicatori dell'antropocene. Come mai il pianeta ha perso questa sua capacità di essere resiliente? La causa è nella velocità con la quale sono avvenuti i processi. Se noi guardiamo questo grafico dove vediamo come è cresciuta la popolazione negli ultimi 70.000 anni, vediamo che fino ad un certo punto la popolazione globale è rimasta costante per poi prendere ad aumentare in maniera esponenziale. Guardando nel riquadro lo zoom degli ultimi 500 anni, vediamo che il vero cambiamento è avvenuto intorno al 1800 quando in seguito all'invenzione della macchina a vapore e la conseguente ehm, rivoluzione industriale si sono verificati numerosi cambiamenti, eh, ad esempio ehm, è, stato, sono stati, è stato inventato il treno, l'automobile che ha permesso alla, alla gente di muoversi in maniera più efficace. Eh, si, nei primi anni del novecento è stata eh, grazie all'invenzione del processo Aberbosch eh, si è trovata il modo di eh, produrre ammoniaca a basso costo, quindi fertilizzanti azotati a basso costo e questo ha permesso di aumentare enormemente la resa delle coltivazioni e quindi in un qualche modo di combattere la fame nel mondo, quindi rivoluzione industriale, miglioramento delle condizioni di vita eh, eh, maggiore disponibilità di cibo e i progressi della medicina hanno determinato appunto questo aumento esponenziale eh, degli ultimi 200 anni. Ma eh, cosa molto interessante è vedere come eh, queste mh, eh, questa curva della popolazione assomigli eh, a quelle che sono le curve che ci descrivono l'andamento delle concentrazioni dei tre principali gas serra naturali, anidride carbonica, metano e protossido d'azoto, nello stesso intervallo temporale. Appunto ho detto che si tratta di gas serra naturali cioè sono quei gas serra che esistevano già in natura e che hanno contribuito a mh, diciamo, determinare questo clima favorevole dell'olocene. Ecco, il, da un certo momento in poi, cioè soprattutto con l'utilizzo, con la scoperta dei combustibili fossili, quindi appunto dal XIX secolo in poi, come si vede le concentrazioni di questi gas aumentano e con una velocità che è esattamente identica a quella dell'aumento della popolazione, a ulteriore dimostrazione di quello che è il ruolo eh, del, dell'uomo appunto nei cambiamenti di composizione dell'atmosfera. Eh, ora, siccome noi sappiamo che nei prossimi anni la popolazione globale è destinata ad aumentare, è chiaro che non possiamo permetterci che i, anche le concentrazioni dei gas a effetto serra aumentino alla stessa velocità alla quale sta aumentando la popolazione, ma è necessario appunto spezzare questo circolo virtuoso facendo sì che la popolazione possa aumentare in maniera sostenibile. E come possiamo fare per ottenere questo? Per eh, affrontare un problema complesso come quello del cambiamento climatico non esistono soluzioni semplici, ma eh, bisogna coinvolgere diversi attori. Prendo a prestito questo proverbio africano che dice che ci vuole un villaggio per poter crescere far crescere un ragazzo. Ecco, chi deve contribuire alla lotta al cambiamento climatico? La scienza sicuramente, perché la scienza è quella che studia i processi, studia studia gli impatti, elabora gli scenari e, e elabora le soluzioni, quindi la, la comunità scientifica ha una responsabilità enorme nella lotta al cambiamento climatico, conta la gente, ognuno di noi che, con la consapevolezza di quelli che sono gli stili di vita, i nostri stili di vita che sono eh, in grado, che sono responsabili di emissioni che possono alterare il clima e quindi, Dobbiamo acquistare diciamo, la, la, la consapevolezza e la volontà di voler in parte cambiare le nostre abitudini. Conta l'industria che deve in un qualche modo fornire quelle soluzioni tecnologiche che ci permettano di svincolarci dai combustibili fossili e di diminuire così le nostre emissioni e contano i governi che devono appunto eh, avere la volontà di trovare una soluzione e contandoci sempre che siamo comunque noi a votare i governi e quindi la responsabilità di nuovo torna nelle nostre mani. Cosa hanno fatto i governi? Hanno cercato di eh, stilare degli accordi globali, perché per un problema globale è ovvio che ci voglia un accordo globale, come l'accordo di Parigi del 2015, che non a caso è basato sulla best available science, cioè su tutte quelle che sono gli studi appunto pubblicati sull'IPCC e che proprio sulla base dei degli impatti, delle previsioni, degli scenari dell'IPCC ha come obiettivo principale quello di non superare ehm, l'aumento di 2 gradi di temperatura, anzi meglio 1,5 gradi di temperatura per la fine del secolo. E questo lo si può fare diminuendo subito le emissioni e raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050. E, e come si pone l'Europa? Eh, L'Europa ha degli obiettivi a breve termine che sono quelli che riguardano il 40% della riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 eh, e gli obiettivi a più lungo termine, cioè quello di arrivare a zero emissioni entro il 2050, eh, mh, rispettando così gli impegni eh, dell'accordo di Parigi e eh, diciamo questa strategia è quella che ne, fa, costituisce in pratica il cuore dell'European Green Deal di, del quale tanto abbiamo sentito parlare ultimamente a proposito del recovery plan. Quindi l'Europa è sempre stata in prima linea nella lotta del cambiamento climatico eh, anche se non possiamo dimenticare che dall'Europa è nato tutto la rivoluzione eh, industriale è nata appunto nel diciamo, XIX secolo in Europa e questo mi permette di rilanciare al consiglio di lettura. C'è stato uno scrittore che è riuscito a descrivere magistralmente l'inizio dell'antropocene e questo è Charles Dickens nel suo romanzo del 1854, Tempi difficili, ambientato nella città industriale di Cocktown, che Dickens descrive come città completamente degradata da quelle che sono le missioni delle industrie e in cui vivono migliaia di persone alienate dal loro lavoro alle macchine. Quindi Dickens Dickens già 200 anni fa eh, affronta molti di quelli che sono i temi dell'agenda 2030 dell'ONU e hanno contati almeno 12 su 17 che vanno appunto dal degrado ambientale, il degrado delle acque, il, la, la salvaguardia della salute mentale, eh, le condizioni di lavoro eque e il rapporto fra eh, produ produzione, consumi e ricchezza. Con questo vi saluto e grazie.